Perfetto, okay, ci siamo. Taglio, <ride> qua Bentornati, bentornati a questa nuova puntata. Mi Oggi farlo con farlo noi C'è Emanuele Magli. Ciao a tutti. Ciao Emanuele, grazie di essere qui con noi. Grazie veramente. Grazie per l'invito. Emanuele Magli, ma chi sei? Ma che vuoi? Ma perché sei qua? Perché ti abbiamo invitato? Cosa fai? Cosa fai nella vita? Come ti conoscono le persone. Esatto. Allora no, io sono... Sono andato di Bologna, probabilmente si capisce anche dalla da parlata, però vengo da Bologna. Sono uno studente, sono al quinto anno di università, studio scienze religiose, quindi quello per diventare insegnante di religione. però nel frattempo già insegno, perché qui da a Bologna c'è tanto bisogno di insegnanti, quindi ci mandano ancora studenti, eh, con queste cattedre annuali, con, con i supplenti. Ecco. E quindi insegno religione da tre anni alle elementari adesso e ho iniziato a insegnare religione quando c'è stato il covid e quindi durante questa pandemia in cui come insegnanti non sapevamo minimamente come, come fare, fare lezione, io ho iniziato a fare dei piccoli video su youtube per i miei studenti a casa e dove spieghiamo brevemente delle lezioni parlavo di alcuni argomenti che avrei dovuto fare in classe e allora niente questi video sono stati poi condivisi anche da altri insegnanti e quindi, ecco, magari qualcuno mi conosce come insegnante di religione su YouTube, il canale che si chiama religione.0, dove appunto faccio questa. Andremo a seguire tutti ora. Sì, <ride> ha avuto un enorme successo. Sì sì, sì, sì, è molto successo. Sì, so, diciamo che già quando ero a mila iscritti non me lo sarei mai aspettato perché l'idea era quella. Che si scrive un canale di religione nel 2020, che era il 2020, e invece a quanto pare ho visto che sono video che possono essere utili anche per la catechesi, quindi adesso cerco di continuare a farli con il tempo che ho a disposizione, però ecco, quindi questo è un po' quello che faccio adesso. Poi, vabbè, sono, se mi devo descrivere, ho 24 anni, e sono un grande tifoso dell'Inter. E, e poi sono un ragazzo normale, sono un ragazzo come tutti, con le mie passioni, con eh, i miei hobby e con la mia vita di fede che è un cammino. Okay, è nata un po' così per caso questa, questa cosa, perché ho fatto video per i miei studenti, l'obiettivo era quello, no? certo, di diventare youtuber o di fare video eh, su YouTube però ho visto appunto che è una cosa che mi piace fare che, che riesco a fare perché comunque ho sempre montato video e quindi diciamo ho messo insieme un po' le mie, le mie passioni e, e, e viene normale perché come cristiano quando ricevi una buona notizia ti viene voglia di condividerla e quindi ecco per me questa è la fede no? Avere sapere di essere amati da Dio che è una cosa che ti riempie proprio di gioia allora cercare modi per, per farlo sapere agli altri quindi oltre diciamo a l'obiettivo quello proprio formativo della scuola che amo i video c'è anche quello di far conoscere la storia di gesù la storia della chiesa la, la bibbia più persone possibili con un linguaggio da giovane perché alla fine non è che mi invento niente non è che eh, semplicemente parlo come parlerei nei ragazzi a scuola come parlerei con un amico e quindi ecco riesco così poi anche io i miei momenti di buio non è che sono perché faccio video su youtube eh, in cui parlo di fede allora io eh, ho la fede al 100% assolutamente no ci sono i momenti più difficili i momenti dove magari non si capisce tanto bene quello che, che il signore vuole da te quello che, che sta succedendo però così è la fede, è un cammino e quindi io come, come, tutti, come tutti noi giovani ecco, affronto momenti diversi però con la certezza che, che Dio c'è e, e che mi accompagna. Proprio perché noi siamo in cammino, eh, siamo, ci stiamo preparando a un evento molto importante per noi cristiani che è proprio la Pasqua e ti abbiamo chiesto un pochino di parlarci di quello che vivremo questa domenica, la prossima domenica di Quaresima eh, questa, questa domenica leggeremo a me un Vangelo molto bello, molto interessante eh, Il Vangelo, si racconta, la trasfigurazione di Gesù e Ci sono vari punti che secondo me ci possono essere utili proprio per vivere al meglio questo periodo della Quaresima che è un periodo importantissimo per noi cristiani, perché è il periodo che ci prepara alla Pasqua. E allora come per tutti gli eventi importanti bisogna prepararsi, penso io a me piace molto tutto il calcio, e quindi penso ai calciatori che si devono preparare per una partita importante, per una finale di Champions League. Allora devi prepararti, allenamento, riposo, e, e così anche per noi cristiani dobbiamo prepararci bene a questo evento, la Pasqua, perché altrimenti il rischio qual è. Quello che è la Pasqua ci passa davanti, come una di tante feste, ma a noi non rimane niente, ma non cambia la nostra vita. Allora dobbiamo prepararci, e questo Vangelo, secondo me, ci dà tanti spunti. Ad esempio, il primo che mi sono segnato è questo: si dice che eh, Gesù prende con sé eh, gli Apostoli, tre Apostoli, Pietro, Giacomo e Giovanni, e si avvia sul monte a pregare. Questo è importante perché. Si parla di preghiera, preghiera che a volte può mancare nella nostra vita, può mancare perché appunto siamo presi da 100.000 cose, eh, soprattutto, non so, penso i giovani tra gli amici, l'università, il lavoro, eh, lo svago, insomma. Tante volte magari pensiamo di non riuscire a trovare il tempo per la preghiera, a volte se semplicemente siamo nauseati. Pensare alla preghiera, pensare a pensare a, oh, mio Dio, adesso devo fare il rosario, devo... è una cosa che magari ci stanca, ci, ci spaventa, Non so, io onestamente lo dico, non sono un, eh, un grande fan del de rosario, nel senso che faccio fatica a farlo, proprio non lo ammetto, faccio fatica e, e quindi mh, non è la prima cosa che faccio la mattina, ecco, però la preghiera capire che cosa vuol dire la preghiera secondo me è fondamentale per prepararci alla Pasqua ma in generale per vivere una vita di fede la preghiera che è un dialogo che è essere in dialogo con Dio e allora Gesù stesso mi ha detto che non servono paroloni così, l'importante è dialogare con Dio, con Dio che è nostro padre, allora come con un padre ci parliamo come con un amico ci parliamo, ci confidiamo così dobbiamo cercare di fare con, eh, con Dio perché altrimenti è una fede basata su cosa? Se noi, se noi troviamo del tempo ogni giorno, che può essere 5 minuti, 10 minuti, non di più, e ognuno se ci pensiamo, lo riesce a trovare questo, questo tempo, allora cambierà la nostra vita. Io ho sperimentato nel momento in cui ho iniziato a dedicare 5-10 minuti ogni giorno a leggere il Vangelo del giorno e stare lì affidare i miei problemi, affidare i miei pensieri a Dio, allora vedi che davvero Dio inizia a parlarti. E non che mi sento la risposta di Dio, no, ragazzi, io non ci sono ancora arrivato a quel livello. Però c'è quella parola che mi svolta la giornata, c'è quella parola che mi consola, che mi dà pace. C'è quella parola che mi spinge a fare quel passo avanti. E allora. Questo, questo penso è importante per rimettere la preghiera al centro in questo tempo di quaresima possiamo provarci. anche piuttosto che quelle cose lì che benissimo ci aiutano a, a diventare più padroni anche di noi stessi però piuttosto che togliere proviamo ad aggiungere qualcosa in questa quaresima proviamo ad aggiungere un po' di preghiera che non vuol dire appunto dover fare rosare su rosare sono bene per usare benissimo perché modo che ci può aiutare appunto a pregare No, Fammi dire con rosario stai lì 5 minuti di un padre nostro. Poi si mostra la preghiera più eh, importante perché? perché ci ricorda già dalle prime parole che stiamo parlando con un padre, e non con un Dio che giudica, che sta lì a guardarci, pronto a, a stirare l'elenco dei nostri peccati. E quindi ecco questa, questa preghiera, partire con la preghiera, questo è importante. Gesù, la prima cosa che fa fare agli apostoli è pregare e dopo che succede che lui si trasfigura quindi veste bianchissima come non si trova da nessun'altra parte inizia a parlare con Mosè ed Elia e questo è importante perché ci dice che anche l'Antico Testamento fa parte della nostra storia fa parte della storia di Gesù e quindi possiamo trovare anche a leggere le storie di Abramo di Mosè che magari uno dice, Ma già ricordo, scopre, già sentite, catechismo, a scuola, Ma rileggiamo, le proviamo davvero a metterci nei panni di quei personaggi, perché scopriamo delle cose bellissime. Abramo, che sia il padre della fede, sacrifica Isacco, ma prima quante ne combina, quante volte non ha fede. E questo a me mi tranquillizza tantissimo, perché mi fa dire, beh, allora anch'io per momenti in cui mi faccio prendere dall'ansia per un esame all'università, per delle cose... Da nulla, allora che io sono in cammino, non mi devo disperare per questo. E, e poi che succede? Altro motivo di consolazione, troviamo gli apostoli che sono pigri. Gli apostoli che si dice eh, non riuscivano a stare svegli, non riuscivano a pregare. Allora, gli apostoli che erano lì con Gesù, che potevano parlare con Gesù, sono loro i primi. A non riuscire a leggere a volte no? quella stanchezza, quella Ma perché devo andare a messa, io ce cioè, la vado a messa e magari sto mezz'ora a pensare ai fatti miei, non vedo l'ora che finisca. Ci sono quei momenti, però non dobbiamo mollare, non dobbiamo mollare, perché Gesù non molla gli apostoli, Gesù non li molla, anzi, ci muore sulla croce per loro. E, e quindi questo, anche questo aspetto è molto bello. Perché nella preghiera noi ci dobbiamo provare, però mai volare, anche quando sembra che facciamo fatica. Mai. E poi, verso la fine si dice che... Non ho ancora imparato a memoria il Vangelo. E... Ah, ecco. Vedi una Nube era una che ricopre Gesù e gli Apostoli e loro ebbero paura si dice entrare nella lube ebbero paura a volte noi abbiamo paura del futuro abbiamo paura di quello che non comprendiamo perché i, i piani di Dio sono infinitamente più grandi di quello che non possiamo comprendere e capire allora a volte abbiamo paura magari anche rabbia per quello che succede bene cosa succede dopo che dio parla nella nube e dice questo è il figlio mio l'eletto ascoltate come si vince la paura ascoltando Gesù e per ascoltare Gesù abbiamo il Vangelo abbiamo la sua parola ed è questo che ci serve la Pasqua, la Pasqua il ricordo della Pasqua ogni anno ci serve per affrontare quella paura che possiamo trovare nel mondo in un mondo che è sempre più pieno d'odio, vediamo in questo periodo le guerre vediamo, ma poi guerre adesso magari noi in Europa stiamo vivendo la guerra, ma ci sono paesi che da anni sono in guerra sono bambini che da anni non vanno a scuola perché le scuole sono distrutte allora come facciamo ad affrontare questo mondo che ci fa paura ricordandoci che Gesù il figlio di Dio è morto per noi sulla croce che la morte lui l'ha vinta che la morte l'ha distrutta e ci ha preparato un posto anche per noi e allora questa è la speranza cristiana questo è quello che ci deve far dire essere cristiani di era bomba era bomba perché Nonostante tutto il male che vediamo sappiamo che il bene vince. Sappiamo che il bene, altro che vince, proprio sta a vincere. Certo, magari non sempre adesso, ma c'è un dopo che ci aspetta, c'è un dopo che dobbiamo cercare di far diventare realtà già qui, con l'amore. Prendendo esempio da chi ha dato la vita per noi. E quindi ecco, questa è la speranza che ci deve dare fiducia anche nei momenti di cui. E nei momenti in ci deve ricordare che non c'è nessuna notte tanto lunga da impedire all'alba di, di sorgere, dicevano. E quindi ecco la quaresima, è il periodo che noi dobbiamo dedicare al Signore, trovare il tempo per ricordarci questo. Per arrivare a quel momento in cui ricordiamo la risurrezione di Gesù, pronti da, ad accoglierla e a farla nostra. E allora anche i problemi, anche i momenti no, li vediamo una spinta in più. E allora ecco, questa è la bella notizia che, che il van, tutto il Vangelo ci, ci riserva. E noi come cristiani dobbiamo fare la nostra il più possibile per poter poi dare speranza al mondo, perché tutti hanno bisogno di speranza, non solo i cristiani. E quindi ecco, noi dobbiamo essere quella luce che non si nasconde sotto il letto, ma che si mette fuori per fare luce a tutti e quindi ecco, questi sono i tuoi punti in questo Vangelo, ovviamente ci può dire tanto altro, però la preghiera, mettere la preghiera al centro, una preghiera fatta di relazione cioè di relazione parliamoci con Dio, arrabbiamoci anche arrabbiamoci, anche Papa Francesco dice arrabbiatevi con Dio perché a volte ci viene a dire di arrabbiarci, perché i bambini soffrono, no? perché c'è il mal, arrabbiamoci con Dio e la consolazione arriva le risposte arrivano quindi la preghiera, ricordarci che anche le delusioni, anche le nostre debolezze fanno parte della nostra umanità, anche gli apostoli erano deboli, quindi accettiamo queste debolezze, non facciamo sempre eh, gli errori di tutto. E poi che la paura si sconfigge, ricordando di confidare in Dio e di ascoltare il Vangelo che ci ricorda quanto amore ha per noi e che quell'amore ci salva la vita, nel vero senso. E quindi ecco, questo è l'augurio che, che, che faccio a tutti, di ricordare questo, di ricordarlo e, e di domandarci ci fidiamo, io mi fido davvero, io credo davvero che Gesù ha vinto la morte per me. Io credo davvero che, che dopo la morte mi aspetta una vita eterna, eterna fatta di bene, di amore, come l'odio, non può entrare. Se non ci crediamo, leggiamo il Vangelo. leggiamo quello che, che ci dice Gesù. So. Grazie. Sono parlato troppo, scusate, non ho visto no, no, l'aria. No, no, no, non è. No, no, benissimo, è detto molto bene. Ottimo. Va bene, ti proviamo, dai, va bene. Puoi venire a fare qualcosa per noi. Ti, ti chiameremo più spesso super volentieri eh. e, senti Emanuele eh, ci hai detto che tu lavori con i bambini insegni ai bambini eh, sicuramente i bambini hanno tanto più loro da insegnare a noi eh, un tuo ricordo il tuo ricordo più bello anzi che hai eh, di questa esperienza di insegnamento ai bambini il ricordo bello è che ogni volta che davvero entri in contatto con i bambini Tiene fuori la loro spontaneità, quell'amore gratuito che hanno nei tuoi confronti e, e questo ricarica sempre, sempre, eh, perché ci sono momenti in cui magari uno entra in classe con diversi pensieri, diversi problemi, però loro sono una carica talmente grande di energia che ti contagia, sempre. Quindi questa è una, una delle esperienze che proprio riporto, riporto dentro ogni volta che, che entro in classe. E, e poi un ricordo proprio bello che mi ha insegnato tanto, è stata una bambina che stavamo parlando di, dei pregiudizi, dell'accogliere l'altro, così. E allora lei ha portato una sua testimonianza e ha detto sì perché... Viene a bussare sempre a casa mia un, un ragazzo straniero. E, e noi, mia madre, gli dava da mangiare, rimaneva a pranzo a volte, così avevo paura, avevo paura di, questo, di questa persona perché non la conoscevo, era diverso da me. Poi, però, un giorno mi ha detto che era triste, era triste perché la sua famiglia era rimasta in Ghana ed era molto lontana da lui e lui non li vedeva da sei mesi e allora quando mi ha detto così io ho capito che lui stava soffrendo tanto e che non doveva avere paura di lui ma che dovevo aver, volergli bene mi ha detto questo mi sono venuti i brividi perché in, con poche parole ci ha insegnato come si fa ad amare gli altri che l'empatia il cercare di mettersi nei panni dell'altro Permette di amarlo perché mi permette di comprendere che anche gli allora che vorrei fare altro, sono frutto di una storia che io non ho vissuto, che io non posso comprendere. Che ognuno, ha la classica frase per Instagram: che ognuno combatte mille battaglie, e... però, è vera, è vera, è una bambina di otto anni, quel giorno mi ha ricordato che non devo avere paura di quello diverso da me, ma che anzi devo cercare di capirlo, di mettermi nei suoi panni. Allora ecco, questa è una cosa che davvero mi colpì molto, però di queste ce ne sono infinità, dovrei allora, ispirarmi davvero tutte, purtroppo alcune poi le dimentico, ma ecco, questo è proprio un ricordo bello che mi porterò per sempre dietro e è un insegnamento molto grande. Quindi quando Gesù dice, siete come bambini, Vuol dire questo, cioè vuol dire prima di tutto aver paura di parlare dei propri errori. Che la bambina mi ha detto chiaramente, io ho paura di lui perché era diverso, che eh, è subito magari che un po' così, però quanti volte lo siamo, ma non lo ammettiamo. Quindi questo, quindi che si può cambiare e soprattutto guardare con gli occhi proprio del, dell'amore. Allora, ehm, tu hai parlato tanto di preghiera, no? E, e, che è un po' il nostro modo di entrare in dialogo con Dio, soprattutto in un momento forte come quello della Quaresima che ci prepara la Pasqua. E, tu come hai capito, diciamo, qual è il tuo modo per entrare in dialogo con Dio? Perché sappiamo che la preghiera, come hai ben detto tu, non è solo per il nostro, per Maria, Rosari e eh, cose del genere, No? Ognuno di noi ha un suo modo. Tu, come hai capito qual era il tuo? Sì, capisci, sperimentando. Se noi non proviamo, non capiremo mai. Quindi, non eh, dobbiamo neanche aspettarci di trovare l'illuminazione così una notte, non ti senti particolarmente in estasi. Ecco. Sperimentando, quindi provando a partecipare no, a momenti di preghiera condivisi, quindi in gruppo con gli altri. E ascoltando anche i suggerimenti di un amico che dice io faccio così, prova. Io appunto fino a un certo punto del, quando ero un piccolo, 17-16 anni, Vedevo la preghiera era come una fatica, perché appunto pensavo che fosse un obbligo, no? La cristiano l'ho sempre in parrocchia, quindi sempre frequentato tutti, però la vedevo proprio come una fatica. E, nel momento in cui invece mi è stato detto guarda che prova anche così prova a pregare proprio come, come parlare con Dio e questo mi ha, mi ha svoltato mi ha svoltato perché allora io ho iniziato proprio a dialogarci con Dio a e per dire anche solo la sera no, per dire pensare a come era andata la giornata ringraziare per le cose belle che mi erano successe e arrabbiarmi a volte anche che mi aveva fatto anche cioè non capire però poi Dopo questa rabbiatura dire sempre, ma sia fatta la tua volontà. Gesù leggeremo che nell'orto degli ulivi, quando suda sangue per la paura si dice, e dice, padre, se vuoi allontare da me questo calcio, vuol dire o oh padre, per favore, se, se vuoi, non mi fa soffrire come un cane, non, eh, non mi fa attraversare tutto questo dolore però chiude dicendo sia fatta la tua volontà. Questa è la preghiera più difficile, ma anche forse quella più importante, Quindi, perché alla fine poi a Gesù Dio non fa la, non fa la volontà che, che chiedeva a lui, perché deve attraversare quel dolore. Però poi diciamo per fortuna, perché altrimenti sarebbe un guai per noi. Quindi fidarci a Dio, ecco la preghiera. La, la preghiera forse più importante, che le due preghiere più importanti che ho imparato da questo periodo, diciamo, sono quella del grazie ringraziare, che sembra magari una banalità, però quando ci troviamo a ringraziare, allora ci accorgiamo anche di tutto il bene che riceviamo. Perché se sprechiamo solo per chiedere, sono nel bisogno, magari uno dice, eh, però c'è cioè Dio, mai niente per me. Ma se invece iniziamo a ringraziare, oggi è andata bene quella cosa lì, ho incontrato quella persona e sono stato bene ho vissuto eh, una bella relazione, sono stato consolato, mi è successo quello. Dopo ti accorgi di short. oggi che magari è partito con una giornata un po' male, la cosa che più ti ricordi è quell'episodio tamponato quella macchina, poi guarda, ti, ti accorgi che io ti ho riempito di benedizioni anche quel giorno. E quindi il grazie è una regga potentissima, potentissima perché ti fa stare proprio meglio. E poi quella che si è fatta la tua volontà quando chiediamo, perché dobbiamo chiedere, glielo eh? dice, ci lo dice, chiedete, chiedete, chiedete, però chiedere non vuol dire per forza aspettarsi quello che ne chiediamo. Perché è un bambino di tre anni che chiede al papà comprami la moto, se il papà gliela comprasse sarebbe un casino. Quindi, eh, quindi ecco, questo. Grazie. Ok, allora intanto ti ringrazio Emanuele per, per aver partecipato, per averci donato questa riflessione, per aver condiviso con noi. E, e niente, eh, seguite la pagina Religione 2.0 ragazzi, perché vi, vi lascerà tanto, e ve lo dico anche per esperienza personale. E, appuntamento a settimana prossima. Grazie. Buona qualcosa, Cosa si dice? Buona settimana. Yeah. <ride> grazie, grazie comunque a voi per l'invito. No, grazie Buona, per il buon cammino. Buon cammino anche a te. <ride>